Se mi tuffo su Fall Guys il video finisce Ok quindi Ciro pronto in pole position ragazzuoli in pole position Vediamo se uh, stavolta ce la capiamo bene quanto prima Ci buttiamo, ci facciamo il giro Utilizziamo la nostra forza centrifuga a vantaggio di Ciro e andiamo avanti Tra l'altro c'è un Ananas che è un mio amico in lobby Che ci sta dando filo da torcere Ma noi lo bloccheremo No, non è vero, non lo bloccheremo, lo lasceremo stare Ma comunque arriveremo primi Perché Ciro, ragazzi, lo sapete, è il cavallo imbizzarrito, impazzito In quanto, ve l'ho già detto, si fa di acqua frizzante Allora, calmi tutti Che Ciro oggi è bello incazzato Ciro, per favore, non ti incazzare, grazie c Ciro, Ciro, Ciro Allora, passiamo Ciro evita le sfere, mamma mia, ragazzi Ciro, meglio di Matrix a tutti gli effetti e entra all'interno del nostro carissimo cerchio. E si qualifica. Questo è un po' più incartante. Allora, ciliegia e anguria. Molto easy. So sulla ciliegia e di fronte abbiamo l'anguria. Intanto facciamo fare un po' di mosse carine al nostro, al nostro Ciro. Che è sbizzarrito, ragazzi. Guardatelo. È l'anguria. Quindi ci dobbiamo spostare. Ci mettiamo nell'angolino qui. E vediamo di far cadere qualcuno. Proviamo. Mmm, Porto di gamer non si smentisce mai Allora, calmi, calmi Ciliegia, banana, anguria Ciliegia, banana, anguria, arancia Ciliegia, banana, anguria, arancia, ok Ok, qua sta la banana Cerco di non farmi prendere da nessuno Mamma mia quanta gente Vediamo un po' E questa è quella giusta Hanno sbagliato quei tipi Hanno sbagliato Ah no era giusto anche quello Ok A posto Un paio sono caduti comunque Perché si sono messi troppi nella piattaforma <coughs> Mi raccomando ragazzi Se per sbaglio premo quadrato Ditemelo Cioè se mi tuffo e non notate Ditemelo perché la sfida la stiamo ancora facendo Ok Allora Il nostro Ciro Il cavallo impazzito Si dirige Verso la prossima zona Nella quale cadere In maniera molto simpatica Calmi tutti Facciamoci di qui, dobbiamo ricordare di non premere il quadrato perché non possiamo tuffarci Ma che è una voragine? Ma che è? Perché è così grande questa voragine? Inquietante, frate Mamma mia Oh, ma qua la situazione si sta un attimo complicando, calmi tutti, eh Ma l'hanno fatto 10 volte più complicato Sì, ragazzi, ma prima non era così complicato Ma quanta gente cade, oh uh. Ma che è? Mamma mia Andiamo No, no, raga. Ma hanno aggiunto un botto di buchi in più, oh eh. Di strutture si, si potrebbe cadere molto più facilmente ora Cioè quasi quasi cammino per quanto possibile Ok qua c'è il buco Devo spostare appena posso Ok Restiamo qui Stiamo attenti solo a non farci grabbare Ok ora parte un po' la parte più difficile ragazzi Ora cominciano a, veloci a velocizzarsi Quando parte questa canzone Vuol dire che stanno cominciando proprio a dare del loro peggio sti cosi Passiamo ora Mamma mia Attenzione posso passare sui gialli sì Posso passare anche qui sul viola Vediamo quanto posso restare qua su viola Non sta cadendo nessuno, raga C'è gente forte Dai, che sti cosi hanno preso proprio la propulsione Questi sono tutti bravi, raga Questi se ce li troviamo in hexagon Dopo ci divertiamo, secondo me Posso passare? Sì, eh Ma è proprio diventata competitiva questa Oh, raga, ma quanto è durata? Ma è durata mezz'ora E <ride> quello della sfera Ci vorrà un po' di coordinazione Però speriamo di farcela Allora, dai Gi Già lo stiamo portando male Gi Già lo stiamo portando male Aspettate, lo devo un attimo far deviare Esatto, a sinistra I miei amici l'hanno capito Aspettate Ok, lo stiamo tenendo più o meno centrale devo dire la Ora dobbiamo farlo deviare un po' sulla destra Vabbè, ora a destra Ora a destra, fatelo passare a destra Dai, dai, dai, dai Spero solo che non ci sia tanta gente a bloccarci Forse riusciamo a farlo passare, sapete? Non si è buttato nessuno, ragazzi Passa così, easy Entra, spacca, esce, ciao Lo blocco, lo blocco Placco quello azzurro, placco quell'azzurro. Mamma mia. eh, raga, passa di brutto. Passa di brutto. E Ciro trolla. Ciro il cavallo rosso pazzo trolla tutti. Oh ragazzi, stiamo avvicinando alla finale. Anche stavolta. Prima partita vinta. Mo. Ah ok, questa è la finale. Non l'ho mai fatta questa finale. Non l'ho mai fatta. E qui tuffarsi è necessario. Quindi vuol dire ragazzi che se sbaglio struttura qua perdo. Perché qui tuffarsi è necessario. L'ho vista qualche volta da qualche youtuber. Qui se non mi tuffo ragazzi perdo, mi sa. Devo tenere d'occhio tutte le strutture perché non devo dover fare per forza grandi salti. Perché non posso tuffarmi Mi sa che perdo, raga, qua Devo controllare in maniera maniacale Ok, ok Questa dovrebbe essere quella che resta alla fine A meno che non sia una di quelle due, ma non credo Di solito quella che resta è quella giusta Vediamo un po', qua di solito, raga, verso la fine La gente tende a grabbarti per farti andare via Speriamo, speriamo Mamma mia, ragazzoli Mamma mia, un'ansia incredibile Un'ansia incredibile No, fatemi passare uh, uh, oh, Mamma mia eh raga sta ancora tanta gente Sta ancora tanta gente No quasi mi grabbano No a parte che siamo morti Siamo, siamo tutti morti Siamo tutti morti E eh, infatti Non potevo Non potevo tuffarmi raga Non potevo tuffarmi Eh non potevo tuffarmi Se mi fossi tuffato Sarei passato Ok quindi ragazzuoli Oggi riproviamo la challenge Se mi tuffo il video finisce Insomma non possiamo premere quadrato Per quelli che giocano la PS4 per intenderci Ma possiamo premere solo X È l'unico modo in cui possiamo saltare Con noi oggi abbiamo Ciro nella sua forma da cavallo la sua forma equestre, ovviamente sapete che Ciro è il mio personaggio di Fall Guys che è solito assumere acqua frizzante, infatti dovrebbe un po' disintorsicarsi da uh, comunque l'uso di acqua frizzante, ma non riesce proprio e niente, vince già il primo stage senza paura e si lancia Vedete sapere ragazzi che ieri abbiamo creato un vero e proprio mito di Ciro il cavallo, quindi mi raccomando portatelo avanti, mandate ma le vostre amici questo mito di Ciro il cavallo perché è il mito di Fortnite of the Game, andiamo un po' ragazzi allora, siamo in 31, Ciro. Ciro uh, in realtà non in pole position Ma senza problemi si riprenderà tutto quello che è il quel suo Vi ricordo ragazzi che Ciro di cognome non fa esposito ma è semplicemente Ciro il cavallo, perché il suo cognome in realtà dipende dalle forme che assume In realtà Ciro ieri era un giocatore di baseball, infatti si chiamava Ciro il giocatore di baseball Quindi eh, mi raccomando ragazzi, il cognome è labile, è eh, volatile, cambia con la forma che assume Ok, allora attenzione, passiamo di qua, top Attenzione. C Ciro, rialzati Ciro Perché non riesce a rialzarsi? Non era neanche così tanto in dipendenza. Cioè, Ciro veramente è scandaloso oggi Ciro dovrebbe assumere un po' più di acqua frizzante Così come, come ora veramente è ingiocabile Allora, calmi tutti Passiamo un attimo sulla fascia destra Attenzione, lì sta il Titanic che sta affondando Dopo aver preso l'iceberg e dopo un paio di ore praticamente Ma qua forse si può un attimo controbilanciare Attenzione, se passo di qui Ok, perfetto Attenzione qua potrebbe essere un po' complicatuccio Ok Qua per esempio la cosa comincia un attimo a complicarsi Attenzione, no no no, ci fanno cadere Mamma mia, perché mi trovo sempre veramente sul Titanic Quando passo io, volete vedere che è un perdo Cioè se perdo veramente rido Andiamo, e dai E dai oh, Ce la posso fare, ce la posso fare No veramente, non posso non classificarmi Cioè sarebbe veramente una vergogna non classificarsi ora come ora Ma ovviamente <ride> dei deficienti fanno cappottare Tutta la struttura Ma non lo so, li hanno fatti più in pendenza sti cosi Ma come funzionano Fatemi passare, grazie. Devo subito buttarmi perché potrebbe darsi. No, vabbè, ce la faccio però. Non di poco. Ma io di poco meglio così Dai ci siamo Ah attenzione Fruit chute No però Fruit chute No però Perché questo è un po' complicatuccio Questo non lo so fare bene Mi piace Perché è molto complicato Però non lo so fare benissimo Comunque ragazzi Sia chiaro Ciro e io Non possiamo imbrogliare Perché stiamo registrando il video Sul sito viola Con i fan che mi controllano Quindi vi assicuro Che proprio a imbrogliare Anche se magari farò dei tagli Non posso Perché altrimenti La gente in live Si incazza E ve lo viene a dire Sotto al video Quindi state tranquilli e Quindi Intanto io cerco un attimo di superare i tizi che mi si mettono davanti Ma mi lasciate stare Oh, oh, mamma mia, attenzione Quell'arancia che era, buttata a terra, non so quante persone Cocomero Che poi, sì, Cocomero, ragazzi, a, a forma di palla di rugby, per piacere Qualcuno mi potrebbe mandare su Instagram qualche foto di... Un cocomero a forma di palla da rugby Che non ne ho mai visti in vita mia Cioè il mio profilo ragazzi si chiama Porto the Gamer Mandatemi lì foto di cocomeri A forma di palla da rugby Ok ragazzi jump club in questo caso in realtà <coughs> Devo dire la verità Tuffarsi non è necessario anzi probabilmente è Uno dei giochi in cui è richiesta meno abilità Da questo punto di vista Tra l'altro qui già l'ho spiegato nello scorso video Se attenzione se non mi qualifico il video finisce Qui la cosa importante ragazzi È semplicemente riuscire a tenersi Quasi eh, vicino insomma al All'asta verde andare contro O nella sua direzione in modo da evitare Eventuali problemi basta essere Leggermente coordinati e uh, diciamo La cosa risulta abbastanza semplice Qui per esempio credo convenga andare nella sua direzione Per poi saltare al momento giusto e Devono essere eliminati 8 poi resteremo 10 Credo che comunque ci sarà un'altra Aia qua ho rischiato Credo che ci sarà poi un altro stage per concludere Completamente uh, e poi farci Passare all'endgame o forse no In realtà non lo so Oh, attenzione Qua sono inciampato mancano altre due Persone, dai. Una cosa veloce, gentilmente, che sta andando troppo veloce Sto coso. Dai, dai, mamma mia, mamma mia. È, ca è caduto il mio amico. È caduto il mio amico il pollo. Rip. Hexagon. Ah, in finale no, raga. Devo, devo entrare in. Uh, proprio in berserk mode, mamma mia. Andiamo, dai, siamo in 10. Non è impossibile. Devo solo stare attento a non premere quadrato e a tuffarmi. Che in Hexagon, in realtà, è un po' complicato perché. Cioè, tuffarsi ti salva da diverse situazioni Ti permette di raggiungere piattaforme più lontane Ma io, raga, non me lo posso permettere Dopo aver fatto quella cosa di Fortnite tutta strana In realtà ora trovarmi qua è complicatissimo per me Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio Riesco a far cadere tutti, riesco a far cadere tutti, godo Mi sono preso un buon vantaggio, ragazzi Mi sono preso un buon vantaggio Zitti tutti, zitti tutti Se riesco, mi comincio a mettere sopra e non mi muove più nessuno Non mi muove veramente più nessuno Calmi tutti, devo ricordarmi che non posso tuffarmi Quindi ogni movimento che farò deve essere... Sono un deficiente Stavo dicendo Ogni momento che farò Deve essere ben studiato E infatti già ho preso male Ah no no Forse ho fatto la cosa intelligente Attenzione Attenzione Attenzione Mamma mia non cadere Ciro Ciro per favore Ciro il cavallo In questa forma Sei imbattibile Ragazzi Hashtag Ciro il cavallo Nei commenti Mamma mia Ciro ti prego Ciro ti prego Veramente non fare stupidate Che è il momento peggiore Ma cominciate a cadere Gentilmente Che per ora Non è ancora caduto nessuno Sa quello là voilà, Che sta al mio piano Mamma mia è bravo almeno quanto me, anche se io sono scarso, quindi in realtà non è che sia così bravo se è veramente bravo quanto me. No, oh, raga, qua la gente sta cominciando a diventare più forte, perché non è ancora caduto nessuno. Oh, oh, oh, oh. Mi dovevo un attimo distanziare. Ma lo sapete che qua forse è un problemino? Ti prego, non cadere. Ciro, Ciro, Ciro, per piacere caduta solo una persona, ma stiamo scherzando Mannaccia la misera, raga, ok Mancano tre persone, Dovrebbero essere eliminate solo tre Io qua non mi sono ancora tuffato Dai, sono di svantaggio A breve cadranno tante persone L'ho visto, l'ho visto, due sono caduti Manca uno, manca uno, non devo distrarmi Non devo più guardare Abbiamo vinto, Godo. Godo, prima partita senza tuffarmi. Abbiamo vinto una partita senza tuffarci, ragazzi. Mamma mia, raga. Bella per noi. Bravo, Ciro. Bella per Ciro, raga. Ciro è il cavallo imbattibile.